Allora, buonasera a tutti, sono molto felice di ritrovarci qua nella seconda, a questo punto, nella seconda live eh, del nuovo gruppo che avete visto poi va anche su YouTube. Mi vedete, sì, mi è sembrato che mi sono fermato, comunque va bene, poi va anche su YouTube e eh, ovviamente eh, partecipare live non è obbligatorio per nessuno, anche se... Eh, Buonasera, buonasera a tutti, sì, grazie mille anche dei saluti, buonasera a tutti. Dicevo, partecipare live non è obbligatorio per nessuno perché poi rimane registrata, avete visto, e rimane un documento, un, un materiale prezioso un po' eh, per tutti quanti, ma fondamentalmente partecipare in diretta vi permette di farmi le domande eh, live riguardo sia alla serata sia altre cose che magari volevate chiedermi, alla fine lascio sempre 5-10 minuti per le domande varie, capito? Questo è un po' il valore aggiunto di essere live, oltre ovviamente, eh, se vogliamo, eh, all'energia diretta, no? Eh, questo lo sapete già tutti, cioè è come esserci a un concerto oppure ascoltare un CD, capito? È uguale, la musica è la stessa, però... Um, come dicevo anche nell'altro video, per me questi incontri non sono niente di serioso, sono un incontro, è come se fossimo in una piazza e ci mettiamo ad angolo e ci incontriamo tra amici, capito? Questo è un po' il senso che io vorrei dare a, a queste mie live, a queste mie dirette. Uh, non è facilissimo, vi dico la verità, perché rimane il discorso che io parlo con un telefono, capito? rimane questo discorso ehm, che io parlo con un telefono, però comunque già vedendo i vostri commenti, vedendovi in diretta eccetera, faccio molto più il discorso di eh, interagire con qualcuno, va bene? È un po' questo il mio cruccio che mi sembra sempre di parlare con il muro o con un telefono. <ride> Prima o poi, vi prometto, lo supererò. Allora. Riguardo a um, alcune cose mi avete chiesto, per esempio, come ci si può proteggere dagli spiriti cattivi di cui abbiamo accennato l'altra volta, no? Alcuni pericoli che si può in incorrere avvicinandoci al mondo dell'esoterismo. Beh, eh, sì, ci siamo in spirito, infatti. Infatti, no, no, ma infatti così è molto diverso che fare la live tra me e il muro. È molto diverso. Eh, beh, che dire... Per esempio, mi viene in mente una cosa che tutti potete fare, è indossare, per esempio, i tre cerchi. Cioè, per esempio, faccio vedere, io ce l'ho qua, questo, vedete? Allora, è un semplice cerchio, potete prendere un cerchio di, che sia di metallo, non di legno, ma in qualsiasi modo sarebbe meglio se non è un cerchio perfetto, proprio fatto uh, con la stampa. Buonasera a tutti, buonasera a tutti. Uh, ma un cerchio fatto un po' a mano, vedete, questo è smartellato proprio, capito? Cioè, addirittura potreste farvelo anche da voi, volendo, però trovate, trovate sicuramente, ma anche online, quei, quei negozietti, quei, quei mercatini, trovate sicuramente, capito? Perché tre cerchi? Perché questo deve essere un cerchio, ma non perfetto, questo è il discorso. Poi c'è la fibbia, chiamiamola così, che è il secondo cerchio, quindi non mettete... Il vostro bel cerchio ha la collana, ma ci deve essere un altro cerchio di eh, fibbia, lo potremmo chiamare, e la collana è il terzo cerchio, capito? Ecco, indossare i tre cerchi vi protegge nel sottile quando andate praticamente in giro, quando siete nella folla, quando, fate, quando andate appunto a un supermercato, eccetera, eccetera. Siccome lì è un momento in cui si prende di tutto e di più, veramente, perché... Sapete, è un po' come eh, entrare in contatto con tutti i pensieri delle altre persone, con tutte le emozioni delle altre persone, capito? Indossare i tre cerchi, io vi ho fatto un esempio, ma eh, veramente ci possono essere anche altre soluzioni, per esempio potreste indossarli anche a forma di orecchino, capito? Ehm, solo che siano tre e non quattro, capito? Per esempio. L'orecchino potrebbe essere una campanella con altre due campanelle e già avete indossato i tre cerchi, capito? È simbolico perché il simbolo, ciò che qui è simbolo, um, e poi vedete io la metto dentro la maglia, non tanto fuori. Il discorso è questo, carissimi, che eh, quello che da noi è simbolo, su Assia è simbolo, nei piani sottili è realtà. E infatti è anche vero l'opposto, cioè quello che per noi è importantissimo nei piani sottili è simbolico, immaginativo, non sto scherzando. E Lo vediamo questo nell'esempio dei nostri bisogni e beni materiali. Quando abbiamo contatto con gli spiriti e con le forze, ehm, se sono forze che hanno a che fare con gli uomini, spesso ci capiscono. Se sono forze anche angeliche, superiori, eccetera, eccetera, non capiscono cosa tu vuoi dire. Per esempio, vorrei una promozione nel posto di lavoro. Non capiscono perché questo debba essere importante per te. Non capiscono... capite? Quello che da noi è proprio realtà, che uno dici è importantissimo, voglio più denaro. Ecco, non si capisce perché vuoi più denaro. È una cosa che, no, che non ti serve, non, non... ecco, ci sono tante cose nella nostra vita che sono importantissime però sono importantissime per noi, per il nostro gioco, eh, è un gioco in pratica, è un gioco sociale, perché se pensate, una persona che decide di vivere eh, in una capanna in cima a un monte e di nutrirsi solo di bacche, eh, qualche cinghiale se gli va bene, e, mh, selvaggina della propria caccia, o, o decide di vivere a questa maniera, è vero? E i soldi non gli servono a niente, quindi solo questo vorrei, mm, ai, mm, come dire, mm, invitarvi poi da soli a riflettere solo su questo, che tantissime cose che per noi sono importantissime, e non, non vuol dire che sono false, sono importantissime, in realtà non è vero che sono importantissime per tutti. Ma guardate anche, senza andare a cercare il mondo degli spiriti, guardate il mondo degli animali. Chi di voi ha un cane o un gatto mi capirà subito. Quello che a volte per voi è importante vi crea angoscia, vi crea eh, preoccupazioni, vi crea. guardate lui e non gliene frega niente. E magari uno dice, se solo tu mi potessi capire, no? Capiresti perché sto male, capiresti perché sono angosciato e disperato. Vi è mai capitata questa cosa? Con gli animali? Basta gli animali, non importa andare a cercare chissà cosa. Vi è mai capitato? che È chiaro che l'animale non, non è umano e quindi non capisce il gioco umano. Sicuramente vi è capitato. Allora, sì, buonasera a tutti. Ricambio tutti, tutti i saluti. Di quali materiali sono fatti tre cerchi? No, non ci sono né tempi né niente. Qui ora vi ho lasciato solo una cosa, un piccolo così, eh, una piccola idea. Mm... Ve lo dico in un'altra live perché io ho anche dei progetti riguardo a questo, uh, dei progetti molto mirati ma che sono anche molto intensi sull'insegnamento, sulla difesa psichica e la difesa magica. Però naturalmente bisogna farci proprio concentrazione su quello, non è una cosa così all'acqua di rose da mettere pubblica sui giornali. Mm, però, capito, vi ho detto solo un'idea, la prima idea che mi viene in mente sono i tre cerchi. E quindi non importano i materiali purché non sia plastica e che non sia uh, legno, capito? Uh, deve essere metallo, va bene? Per esempio il rame è perfetto, uh, anche il ferro è perfetto, capito? In realtà non è troppo importante perché noi di qua guardiamo il lato simbolico dei tre cerchi, capito? quindi, capito, c'è un tempo adatto a costruirlo, non, non, non mi permetterei mai di iniziare a dirvi come si fa un talismano, capito? Non è questo il discorso, è solo l'indossare un simbolo che è geometrico, capito? Ed è un comando al mondo delle energie, capito? Questo è. Ehm... La collana del cerchio può essere una catenina, è meglio un filo, perché la catenina può essere... cioè, con la catenina perdete un attimino la precisione del simbolo dei tre cerchi, perché con la catenina voi avete tantissimi piccolissimi cerchi, chiamati maglie, ad esempio, no? nella catenina, e non so se simbolicamente, capito, a livello di informazione, che cosa arriva. E questo non pensiate che esuli da quello di cui parliamo stasera, ma anzi è solo un'ottima introduzione. Eh, buonasera a tutti di nuovo, buonasera. Allora, quindi... Da cosa possiamo partire? Non sarà facilissimo seguire il discorso, però penso che tutti ci arrivate. Dunque, prima di tutto, di nuovo, renderci conto che il mondo delle emozioni, eh, figurato come gli nel termine cabalistico, è un mondo reale. Noi percepiamo emozioni perché? Vi siete mai chiesti per quale assurdo motivo? Noi, ripeto, la parola è percepiamo emozioni. Potrei non percepirle. Ci sono specifiche entità che non percepiscono emozioni. E infatti tali entità non comprendono l'essere umano quando parla di amore, quando parla che non puoi fare del male a un'altra persona, quando dice non puoi sfruttare le masse, perché ognuno di loro è un essere ed è un individuo, questo linguaggio viene solo dalla completezza, e dalla saggezza delle emozioni, capito? Immaginate che tutto ad un tratto vi spengono le emozioni, voi diventereste calcolatori, tecnici, con un'intelligenza altissima, cioè più alta del normale, perché a quel punto sono come dei vasi, ti levano le emozioni e tutta l'energia va di là, va nei pensieri. Ma non sareste un essere umano, cioè un essere che è completo. Allora, detto questo, quindi, dobbiamo toglierci dalla testa che le emozioni siano qualcosa così vanno e vengono, sai, le emozioni... No, le emozioni sono un terreno da esplorare, in cui piano piano la coscienza deve sempre di più svegliarsi, sempre di, di più uh, conoscere anche, perché dalle emozioni si crea la realtà. Quindi, contenuto emotivo, praticamente le emozioni sono fatte di oggetti e di corpi, così come... Sono i corpi e gli oggetti fisici, così come sono i corpi e gli oggetti di pensiero, ok? Abbiamo Tiferet, il sole, abbiamo Hod, mercurio, i pensieri, abbiamo Netzach, venere, tutte le emozioni, abbiamo Yesod, l'energia, e abbiamo Malchut, la terra, ciò che riceve tutto ciò. Ora, vi dicevo che... Dalle emozioni si crea la nostra realtà, si manifesta la nostra realtà. La realtà non è che la manifestiamo noi, la realtà la manifestano le forze dedite alla manifestazione di ogni cosa nell'universo. Potremmo chiamarli angeli, potremmo chiamarli Magid in questo nostro caso uh, perché sono degli angeli specifici di questo. Mi spiego meglio. Quando una persona ha un'emozione uh, abbastanza ricorrente durante le giornate... Ecco, tutti voi dovreste chiedervi assolutamente quali sono le mie emozioni durante la giornata. Il mio contenuto emotivo, cioè ciò che iniezierà, io creo, a livello emotivo, cosa è di preciso, no? E praticamente questa domanda è come mi magnetizzo la vita nei mondi sottili? <ride> Perché questo è... Siccome noi attraiamo, come già spiegai nell'altro video, le nostre simili nature, se noi emettiamo continuamente nel nostro, potremmo chiamarlo abitudine, ecco, mi è venuta la parola giusta, potremmo chiamarla abitudine. Se il nostro abitudinario è emettere emozioni di una certa frequenza, diciamo così, le nature che noi andiamo ad attrarre saranno di quella frequenza lì, capite? E quindi poi... Um, siccome sono sempre gli angeli che ti manifestano gli eventi della vita allora se tu agli angeli stai dicendo questo gli angeli ti rispondono con questo ma sapete anche a volte per assurdo perché tu stai questo chiedendo se volete mi spiego meglio una persona che emette sempre Uh, emozione di noia ora, poi, poi finisco il discorso eh. una persona che emette sempre un'emozione di noia nelle intelligenze che stanno in Yetzirah, per questo vi dicevo, loro non comprendono il nostro gioco umano perché è chiaro che se io mi sto annoiando, io emetto noia tutti i giorni cosa vorrei? vorrei non, è, non avere più noia vorrei, è vero o no? S scrivetemi eh, che io leggo la chat, è vero o no? Cioè anche se io, detto tra me e voi che siamo umani, anche se io emetto noia no? tutti i giorni, la mia emozione ricorrente è la noia. È chiaro? Secondo voi, scrivetemi, io vorrei ancora noia nella mia vita il giorno dopo, vorrei ancora della noia, vorrei essere ancora di più annoiato, oppure vorrei un po' di stimolo, vorrei un po' di gioia, vorrei un po' di cose nuove e felicità? Scrivetemi, secondo voi, questo gioco come funziona. Leggo, eh. Abbiate solo pazienza due secondi perché c'è sempre un piccolo ritardo, però credo di riuscire a leggervi. Ok, buonasera. No, qui risiamo ai tre cerchi. Ok, adesso, vedete, c'è sempre questo ritardo. E, no, si vorrebbe la gioia. Esatto. Allora, però, però, quello che si deve capire è che noi comunichiamo alle intelligenze continuamente. Non solo quando si va a fare il medium. Vorrei nuovi stimoli... Ma se le entità vedono tutta sta noia, ok, penso che capiscono che ne vogliamo ancora. Oh, è quello il mio discorso! Il, la comunicazione con le forze invisibili. Se l'uomo impara questo, la sua vita cambia da così a così perché inizia la comunicazione. Perché che lo vogliate o non lo vogliate, la comunicazione c'è sempre. Allora, prendendo per esempio la frequenza della noia, che potremmo dire una frequenza molto bassa, le hanno anche eh, misurate in determinati es esperimenti, le frequenze emotive, dalle più basse alle più alte, con, con delle frequenze inerze, capito? Ora io non mi ricordo i dati, semmai vi trovo una piccola foto da mettervi qui poi su YouTube, ma sono stati misurati che ogni emozione ha frequenza, ogni pensiero è onda di frequenza, cioè queste cose ormai le sappiamo, è solo che non capisco. Perché allora nella nostra vita di tutti i giorni, di tutte, tutte, tutte le persone, questo concetto che i nostri grandissimi ehm, uomini di conoscenza, scientifici, sono arrivati a scoprire perché nella nostra vita di tutti i giorni ci deve essere il paraocchi, cioè si deve continuare a credere che tutto ci piove addosso, che siamo maledetti dall'universo è che non abbiamo nessun potere sugli eventi della nostra vita. Questo è lo status quo in cui ci vogliono tenere, uno stato in cui, ripeto, siamo impotenti, non possiamo farci niente, se le cose sono così, sono così, eccetera. Ma la fisica, è la fisica quantistica, è arrivata alla conoscenza magica, pura, non gli manca nulla è arrivata, tutto quello che la fisica quantistica dice è conoscenza antica. Solo che è come, dovete capire, che deve avvenire una, una rivoluzione in ognuno di noi nella percezione dell'universo e del mondo. Perché è come ai tempi di Galileo Galileo, tutti credevano che eh, il Sole e i pianeti tutti giravano intorno alla Terra, arriva lui, scopre che invece magari c'è un Sole, ok, ci si sposta, ecco, da lì a quando poi davvero... Le cose sono diventate così nei libri di scuola, eccetera, sono passati anni e anni e anni e anni. E così sta accadendo nella fisica quantistica. La fisica quantistica ha scoperto tantissime cose già chiare, ma nella vita, nelle case delle persone, queste cose non ci sono andate. Qua che mi chiedo il perché a volte, no? Tornando a noi... Se la mia, per concludere, se la mia emozione ricorrente di tutta la giornata è la noia, io mi sento annoiato e poi c'è la seconda parte eh, che vi dico. Io mi sento annoiato, sto scoprendo, mi guardo... Una... Ok, durante la giornata generalmente la mia emozione ricorrente è la noia. Allora, alle forze dell'invisibile io sto comunicando la noia. E come diceva qualcuno giustamente... Gli angeli che sono, ripeto, coloro che creano gli eventi, proprio gli architetti si potrebbe dire, mi capite? Oh, è una specie di architettura. Creano gli eventi della tua vita, del giorno dopo, chi devi incontrare cinque anni dopo, chi devi non incontrare più, capito? Ogni evento è creato da delle forze che creano gli eventi, o oh no? Ecco. Allora, gli angeli ti vedono e cosa ti vedono? È qui il discorso. Non entrano nel gioco di noi esseri umani, cioè è chiaro che se io mi annoio voglio gioia creativa, gioia, nuovi stimoli, chiaro, ma loro vedono la tua verità. E tu stai comunicando ogni giorno con gli angeli che tu lo voglia o che tu non lo voglia. Quindi se tu stai e, e nel, nel piano delle emozioni, che ripeto è reale, ha oggetti reali, un'emozione è un oggetto reale. Allora nel piano emotivo io sto comunicando continuamente la noia, per volere divino l'angelo è come se ti rispondesse con la tua stessa natura, manifestandoti sempre di più, e eventi, eh? ripeto, perché gli angeli non manifestano le emozioni, manifestano gli eventi che ti porteranno a essere sempre più annoiato, sempre più giù, eccetera, eccetera, perché ripeto, in una qualche maniera è questo che tu stai chiedendo, è questo che tu stai chiedendo. Se volete possiamo parlare anche di preghiera, è questa la vera preghiera, la vera preghiera è la conoscenza della comunicazione tra i mondi sottili. Come comunico con i miei piani sottili e quindi le intelligenze che vivono lì, connettendomi sempre a Dio, perché se io mi connetto a Dio è come se io creo il canale tra me che sono nel gioco, ok? Nel gioco di cui stavamo parlando, nel gioco sociale, nel gioco umano, ma anche in me che sono il divino che si manifesta, ecco. Capito? Alcuni parlerebbero di sé superiore, ci sono tanti modi in realtà per dirlo, capito? Um, ok, questo è un po' il senso, ora, quindi quando si fa una sorta di preghiera dovete capire che è sempre una sorta di comunicazione, detto questo. Ora io qua ho un libro che ve l'avevo consigliato anche nel gruppo, comunque ve lo faccio vedere, vedete? Il libro dei salmi, io vi consiglio proprio questo, puro e semplice. Qua ci sono tutti i salmi e sono bellissimi perché hanno ebraico, traslitterazione, versione uh, italiana è? e QR code, si chiama così. QR code per la pronuncia. E ora si mettono i pezzi insieme. State pronti. I salmi. Ora ultimamente nel gruppo va di moda questo argomento dei salmi, abbiamo tirato in ballo questo, vi ho mandato anche dei documenti, ve ne manderò altri nel gruppo. Um, ma un salmo, prima di tutto... Ci sono diversi step, diciamo così, diversi gradini per arrivare a saper pronunciare un salmo, perché la maestria del saper veramente pronunciare un salmo si acquisisce con il tempo, con molto tempo tra l'altro, perché prima di tutto c'è il primo gradino che è questo, questo questa intuizione deriva da un incontro che abbiamo fatto pochi giorni fa con gli apprendisti, bellissimo, in cui è venuta fuori proprio questa cosa e che mi ha incuriosito molto. Ovviamente se voi guardate su internet tutti quelli che parlano dei salmi, un po', quasi tutti, eh, guardate i libri in inglese, eccetera, tutti partono con eh, il salmo detto in inglese. Quindi è come un po' eh, Chiesa Cattolica, tutti i salmi detti in italiano. Ma anche tutti i salmi detti in latino sarebbe uguale. Bisogna stare attenti perché un salmo detto in italiano è stato tradotto. Quindi, il primissimissimo step, cioè proprio la base, se uno vuole proprio provarci, è dire il salmo in italiano. Il salmo in italiano, da un lato, è inutile. Vi ripeto, perché sennò vengo frainteso, la preghiera per gli antichi veniva vista come un mezzo di comunicazione tra te e il divino e in qualche maniera di influenza sulle intelligenze che vivono nei piani sottili. Ecco perché recitare, pronunciare un salmo in ebraico Involontariamente, quasi, tu vai a pronunciare i nomi divini che sono nel Salmo. Se tu lo traduci in italiano, hai subito di tronco perduto ogni nome divino della tradizione, inserito dentro il Salmo. Ora, nella tradizione cabalistica dovete capire che le lettere, questo forse no, non lo sanno tante persone, perché continuano con questi salmi in inglese e in italiano come se fossero santi, in qualche maniera. Eh? Tanto è un salmo, è qualcosa di bellissimo, è qualcosa che mi riempie il cuore, eccetera. Calma, ora vi spiego tutto. Ci sono diversi livelli, diversi gradi di, per, per, di pronuncia di un salmo, capito? Fino ad arrivare al eh, metodo magico in cui pronunci un salmo. Allora, nella tradizione cabalistica, le lettere... Le 22 lettere dell'alfabeto ebraico non sono, non hanno lo stesso valore, lo stesso significato delle nostre lettere italiane, per esempio, o delle lettere inglesi o di chi vogli, perché le 22 lettere sono eh, le 22 eh, forze, diciamo così, primordiali con cui Dio creò l'universo. L'intera creazione è formata di 22 lettere, non una meno, non una di più. Ora, nelle 22 le, le 22 lettere sono, uh, compongono una forma di alfabeto che è geroglifico e non è un alfabeto fonico. L'alfabeto fonico è il nostro. Per esempio, questo l'ho detto altre volte, la parola tetto inizia con la T, ma non ha nessuna attinenza con la parola topo, che inizia sempre con la lettera T. E così potrei dirvi... Tricheco, Trapano, mh, Talea, ok? Tutte iniziano con la lettera T, ma non hanno alcuna attinenza l'una con l'altra. Perché? Perché le nostre lettere non hanno potere. Sono solo la trascrizione fonica di un suono. Quindi perché se si scrive la lettera T all'inizio? Perché T viene pronunciato e T scrivo. L'ebraico, o meglio, le sue origini, che è anche, è anche vero anche per l'egiziano, eh, tra l'altro, è un alfabeto in origine geroglifico. Cioè, ogni singolo glifo, si parla di glifo, eh, anche di pittogramma ancora prima, è in realtà espressione di una potenza divina e di una forza divina dell'universo. Ecco che se io scrivo la Aleph, non lo scrivo perché ha... Si pronuncia A, eh, Albania è uguale a acqua. No, quando io scrivo la lettera Aleph, io sto già indicando quella specifica forza che è il numero 1, A, Aleph, ed è la forza, poi ovviamente bisognerebbe parlare di tutte le lettere, e usare un'ora, un'ora e mezzo per ogni lettera, perché c'è un vastità di conoscenza esoterica per ogni singola lettera delle 22. Ma questa è una grandissima differenza, cioè che le lettere che voi... perché, perché parlo di lettere? Perché, scusatemi, eh, le lettere formeranno una parola, che andranno a formare una frase. Ecco, ogni lettera dell'alfabeto sacro ha un suo guardiano, un suo maghid, ed è espressione di corpo, anima e spirito. Il corpo è la sua rappresentazione, l'anima è il suo suono, lo spirito è il suo um, significato, la sua informazione. Quindi ogni lettera è carriera di informazione e vi ripeto, ogni cosa, compreso questo telefono, compreso questo quadro, compreso tutto, è formato dalle 22 lettere. Ecco perché vi sto dicendo che pronunciare un salmo in ebraico va a svegliare i poteri delle lettere delle forze universali dell'intera creazione perché sono combinazioni delle lettere e alcune combinazioni formano dei nomi divini hm? che vengono riconosciuti dalle intelligenze ed ecco che tu andando avanti nel Salmo e finendolo ottieni dei risultati manifesti perché è come se tu stai dando dei, dei codici specifici che le intelligenze riconoscono e più che altro riguardo i nomi divini. Un nome divino ha dominio sugli angeli e ha dominio sulle entità, capito? Chiaramente voi siete sempre connessi con Dio, siete sempre connessi con l'infinito, chiamatelo infinito se volete. Il vostro cuore è connesso all'infinito e niente meno. Ma da lì, pronunciando il Salmo in ebraico, voi andate a toccare le lettere, le combinazioni, sia visibili che esoteriche del salmo. Perché ogni salmo, vedete, io l'avevo scritto anche a, io C'è tutti questi appunti per ogni salmo. Sono i nomi divini esoterici nascosti dentro al salmo. Ma solo pronunciandolo già lo risvegliate. Quindi, a fianco a tutto questo che vi ho detto, che è conoscenza, secondo voi quello che vi ho detto appartiene di più a Hod, cioè al mondo del puro pensiero? dell'elettricità, oppure a Nezzak che è il mondo del magnetismo e delle emozioni. Guardiamo se avete capito. Ciò che vi ho detto adesso, secondo voi, a quale delle due parti di Yetzirah, perché vi ripeto, Yetzirah sono tutte e due, a quale delle due ci si riferisce, secondo voi? A Mercurio o a Venere? Guardiamo se avete capito questo, questa sfumatura. Secondo me il problema è che nelle chiese cattoliche ci hanno abituati male già dalla recita delle letture meccaniche. L'ebraico è una lingua fortemente fideistica dove la fede significa certezza di cose che si sperano. Sì e no. La chiesa cattolica mh, è come se avesse tolto le radici a se stessa, perché voi rispondetemi alla domanda, eh? È come se avesse tolto le radici a se stessa, perché è inutile che ci si prenda in giro. Tutta la Chiesa Cattolica deriva dalle radici ebraiche. Quindi, eh, già non usare la lingua ebraica vuol dire voglio, voglio copiare le, le, la tradizione ebraica, inventare cose nuove, così ne ho il monopolio. Già non usare la lingua ebraica e poi oggi vengono a dire che bisogna dire la messa in latino perché il latino è la lingua più... ma cosa? Il latino vai a fare le litanie eh, pagane, potremmo dire, a agli dei come a Giove per esempio. A quelle le fai in una lingua romana, antica, eccetera. Va bene. Allora, guardiamo un po' cosa avete scritto. Appartiene al mondo del magnetismo, magnetismo la seconda, credo, Venere. Allora, no, <ride> non ci siamo. Però è giusto dirlo, perché se non lo capite, tutto quel che diciamo è abbastanza inutile. Allora, qui siamo su Malkhut, la realtà fisica, ciò che riceve. In Yesod, cioè si entra in Yesirah, in Yesirah c'è yes, la luna, uh, mercurio e venere. Ci siamo capiti? Luna, mercurio e venere. Allora, siamo in Yesirah. Luna, lasciamola stare per adesso, è il mondo dell'energia pura. Venere è il mondo del magnetismo, delle emozioni, contenuto emotivo. Mercurio è il mondo dell'elettricità, si potrebbe dire, eh, puro pensiero, concetto intellettuale, informazione. Va bene? Quindi, se io vi sto dicendo... Che le lettere ebraiche hanno una loro informazione intrinseca, hanno un loro contenuto informativo, dei codici di programmazione della realtà, che se conosciuti bene e messi assieme nel giusto modo, mentre voi li pronunciate, nei piani sottili si riceve l'informazione, come diceva qualcuno però, che la vostra parola è potente che la vostra parola è manifesta, capito? Allora, quindi questo lato è il lato di Mercurio, potremmo dire. Però attenzione, per fare l'opera giusta serve anche il lato di Venere, cioè le emozioni. Ecco che, come vi dicevo prima, i salmi, contengono un po' come anche tutte le formule poi magiche, veramente magiche, anche eh, nelle varie, che sono tantissime, forme di stregoneria, incantesimi, eccetera, se voi osservate c'è una cosa che accomuna tutti gli incantesimi, le formule magiche, eccetera, eccetera. E cosa è? Il susseguirsi abbastanza preciso di determinate immagini. Ecco la nostra parola chiave, immagini. Quindi mentre su Mercurio abbiamo come parola chiave informazione, puro pensiero, su Venere abbiamo come parola chiave immagine, emozione. Ok? Ehm, quindi li, le immagini generano le emozioni, le informazioni generano il pensiero. Allora, detto questo, eh, ogni formula magica da che mondo è mondo presenta un susseguirsi di immagini e questo è necessario affinché la formula o l'incantesimo sia efficace e lo sapete perché? Perché se io per esempio dico pensiero negativo vai via da me Avete visto qualche immagine, voi? Io non ho visto proprio nulla. E Infatti state tranquilli che pensiero negativo vai via da me, non funziona. Ok? Però, sto inventando, eh? sto improvvisando. Se voi iniziate a dire, tutti i miei pensieri negativi non sono miei, sono turbine di tempesta, di vento che va via, lontano da me, si scarica su una pietra nera che si rompe, si spacca, si riduce in polvere bianca, e pura torna alla terra, purificata, consacrata, nel tuo santo nome. Amen. Così sia. Amen. Questo non è un salmo, è una, un esempio, perché quando, se uno poi va avanti con la pratica, acquisisce la capacità di creare un incantesimo, di creare una formula magica. Questo è un esempio. Allora, cosa accade nelle vere formule, negli veri incantesimi? Accade che il tuo nefesh, cioè la tua... Mh, ne abbiamo parlato tante volte del nefesh, guardatevelo su YouTube se non mi capite, va bene? C'è un seminario intero su YouTube sul nefesh. Il tuo nefesh, si potrebbe dire la tua anima in qualche maniera, va bene? È una parte dell'anima. Si aggancia, inizia a fare un viaggio. Voi qui state dicendo parole, ma l'anima fa un viaggio. E allora il viaggio prende i pensieri e vede un tornado, vede un vento. Il vento, mi vedete, sì? Eh, prende le proprietà dell'aria. Pensiere, perché ho detto vento? Perché l'aria e i pensieri sono la nostra aria. Le emozioni sono la nostra acqua. Allora perché ho detto vento? Perché il vento ti prende i pensieri, se li volete prendere. Quello che io ho detto, potete scrivervelo e usarlo quando vi pare, perché agganciate i pensieri veramente, perché ho detto il vento, un tornado di vento, perché aria chiama aria, se io sono preso da pensieri negativi, posso dire questa formula magica, che porterà i pensieri via da me, perché con le parole fisiche io sto dicendo questo, ma il mio nefesh, quindi la, il mio corpo di energia, sta agganciando le immagini che sto dicendo. È semplicissimo. Allora, sta agganciando l'immagine del tornado, sta agganciando il fatto che vola via da me e non è che può tornare perché si schianta come un fulmine in una pietra che è nera. Quindi i pensieri generati dal nero si schiantano in qualcosa che è nero e lì si riduce e trasmuta nel bianco e nella polvere. Immagini archetipali, arcaiche, a cui il vostro nefesh si aggancia mentre voi pronunciate le parole. Questa è la base di ogni incantesimo e di ogni formula magica, non importa quale tradizione voi andate a prendere. Volete un esempio nei salmi? Prendiamone uno che è abbastanza... 65, prosperità, ricchezza, successo. Perché secondo voi qua c'è scritto, e uno ricordate che lo sta leggendo, no? Perché c'è scritto. Um, per esempio, tu susciti una lode gioiosa con l'arrivo del mattino e della sera. E già che succede? Che il cuore ti si apre. E quando hai aperto il cuore, che succede? Hai tenuto conto della terra. E l'hai dissetata, colmandola di grandi ricchezze, dalla cisterna dell'Eterno che è piena di acqua, capito? Tu fai crescere il loro frumento, perché è così che tu lo prepari con abbondante acqua, irrighi i suoi solchi, placando i bisogni di tutte le genti. L'ammorbidisci il terreno con frequenti piogge e benedici i suoi germogli, tu coroni l'annata con i tuoi beni e i tuoi sentieri di nuvole stillano pioggia, pioggia in abbondanza. Perfino le steppe del deserto stillano della rugiada e tutti i colli si cingono di gioia. I prati, i prati si rivestono di greggi, le valli si ammantano di foraggio e tutti giubileranno, canteranno lieti. Spiegatemi voi dov'è questo che io vi sto dicendo. È la scienza che sta dietro queste cose. Avete capito ora questa prima cosa o no? Scrivetemi. Aspetto il vostro commento, anche se poi chi guarda il video dovrà attendere quei 5-6 secondi, non mi importa. Per me è importante che voi abbiate capito la scienza che sta dietro tutto ciò. È il fatto che il nefesh si aggancia a tutto questo. Perché solo se il vostro nefesh è agganciato, il vostro corpo di energia è agganciato a quello che state facendo, voi avrete una manifestazione, avrete un effetto, eccetera, eccetera. Questo è vero in ogni rituale. Non si può iniziare un rituale freddi, automatici, eh, mezzi morti. Non funzionerà. Nemmeno se usi più grandi nomi divini, eccetera. No, scordatevelo. Scrivetemi eh, se avete capito questo discorso molto importante. Per far funzionare un rituale, il mago deve essere acceso. Il fuoco dell'anima si deve infiammare. E da lì si può iniziare. Cosa significa? Significa che il tuo nefesh è completamente attivo, il tuo corpo di energia. Sei stato chiaro? Ecco, perfetto, bravissimi. Prendetevi degli appunti scritti poi in un quaderno di, que di tutte queste cose, perché, eh, cioè con parole vostre, capito, perché vi accorgerete che la magia è una scienza e piano piano ci sono delle leggi ben precise... E più che altro ci sono i perché le cose accadono. La, la, magia e religione non vanno d'accordo. Magia e fideismo non vanno d'accordo. Magia e fanatismo non vanno d'accordo. Eh, vabbè. Qui io non credo di leggere i messaggi in modo giusto. Ecco, perfetto, ora è molto più chiaro queste forme di informazione. Ad esempio, quelle che hai detto, creano immagine alla riuscita? E... Sì, non ho ben capito il discorso, però hai visto no che in questo semplice salmo, per esempio, c'era tutto il susseguirsi di immagini. ma anche nella formula che vi ho... Sto già scrivendo, chi è che sta scrivendo? Sto già... Scrivete, eh? Scrivete tutte le domande che avete, perché io in qualche maniera ve le leggo. Quindi Mercurio è la parola. No! Venere il sentimento che la parola suscita e la luna con i suoi angeli con il tempo manifestano... No! No! No! No! <ride> no. Attenzione! Mercurio è il puro pensiero. L'informazione genera il puro pensiero. Venere è... Ehm, abbiamo detto magnetismo, abbiamo detto l'emozione, abbiamo detto l'immagine. Infatti, se voi osservate il mondo del puro pensiero, cioè qui però lo facciamo in un altro video, piano piano, dobbiamo andare piano piano, non corriamo troppo, però, oggi siccome parlavamo un po' più delle emozioni, però... Piano piano si deve discernere il puro pensiero dalle pure emozioni. Però dobbiamo arrivare alle pure emozioni. Ora vi ci arrivo. Puro pensiero si discerne da pure emozioni. E se riuscite a far questo? Ma ci potete provare, eh? ci potete provare. Provate a vedere il vostro pensiero su qualcosa, però toglietegli tutto il lato dell'acqua. Lasciate solo l'aria. Toglietevi tutto uh, l'acqua tutte le emozioni, eccetera, eccetera, riguarda questo pensiero... Togliete tutto lasciate il puro pensiero. Vedrete, non c'è nemmeno un'immagine. Sono impulsi. Io non so se, se lo sapete tutti, ma il puro pensiero... Ne dobbiamo parlare veramente, perché il puro pensiero è carriere di altissima informazione. Cioè, noi abbiamo le penne USB con um, i gigabyte, eccetera, eccetera, siamo arrivati al terabyte già, diciamo, è tanto, hanno scoperto, infatti, come in alto, così in basso, uomo, animale, pianta, vegetale, eccetera, eccetera, eh, pietre, rocce, minerali, gemme, ta -ta -ta, cristalli, no? Hanno già scoperto, piano piano, dei piccoli eh, schede, chiamiamole schede, come vi pare, a quarzo quarzoialino, perché il quarzo quarzoialino è il carrier di eh, mille volte più informazione di qualsiasi altro metallo. Uh, dovete capire che eh, l'informazione... Ora non ce l'ho una penna USB. Ce l'ho? No, non ce l'ho. Comunque, tutte queste robe che noi diciamo penna USB, eccetera, eccetera, sono fatte di qualcosa. Mm? E non sono fatte solo di plastica, perché la plastica non è carriera di informazione. Tutte, i, tutti i nostri computer hanno delle microparti, no, non sono tanto micro, cioè non sono invisibili all'occhio. Eh. C'era uno che smontava i computer per prenderne le piccole eh, parti di oro, per esempio. Cioè, dovete capire che tutta questa tecnologia del computer, ad esempio, che può avere informazioni, in realtà dentro ci sono i metalli, quindi cioè, ci sono le parti in argento, moltissime parti sono in argento, eh, nella scheda madre. La scheda madre è di plastica, ma poi tutto il resto è fatto di materiale metallico. E così anche una semplice USB. Un USB non è fatta tutta di plastica dentro, deve essere fatta di materiale metallico. E, e lì averti un, un chip, una, una scheda madre, di cui però non conosco la tecnologia, ma anche quella, se voi smontate una qualsiasi scheda, vedete, ci sono tutti i pallini e tutti i circuiti in metallo perché non farle di plastica, si risparmierebbe un telefono così vedete Sailor Moon perché è di mia moglie il telefono di Sailor Moon è pieno di, di, di metallo De cioè dentro ci sono dei metalli preziosi proprio l'oro ma ci sono anche altri, fatevi delle ricerche se vi interessa perché altrimenti non potrebbe essere carriera di informazione, io faccio una foto e, e mi è rimasta nel telefono non è un'informazione quella? certo che lo è allora il telefono fatto tutto di plastica non esiste Ora, hanno scoperto, vi dicevo, vi ho fatto no, tutti gli step fino al puro pensiero mondo dei minerali e delle cristalli. Allora, eh, lì hanno visto che il quarzo ialino ha migliaia di volte di più di qualsiasi altro metallo. Ripeto, questa tecnologia qui è arrivata al metallico, metallo fuso, no? Ecco, um, però, eh, appunto, ci sono questi, eh, queste scoperte più recenti che hanno visto questo. Ora, naturalmente. La scoperta della nostra tecnologia e della nostra scienza andrà avanti fino a scoprire che un raggio di luce è carriera di informazioni. Un raggio di luce è carriera di infinite informazioni di più di un quarzo ialino. Eh. Allora, da lì è un salto a dire che un mio pensiero potrebbe essere carriera di milioni di terabyte. Allora, avete capito di cosa stiamo parlando? Non vi distaccate dal mondo e da quello che accade, dalla scienza, eccetera, è tutto qui. Se gli scienziati trovano delle scoperte che sono davvero scientifiche, è sempre magia, perché è sempre conoscenza. E un mago amerà la conoscenza in ogni sua forma, sempre. Importante quello che stiamo dicendo. Quindi certamente sì, un raggio di luce è carriera di informazione, ma un pensiero è ancora di più. Mm? Allora no, la parola è fisica. Quando io parlo era per questo che ti avevo detto di no, perché quando io... La parola non è assolutamente mercurio, perché quando io parlo, quando io pronuncio, è detta. Quante volte si dice, puoi pensare quel che ti pare, ma quando l'hai detta... Dovrete capire la differenza, no? Quando ormai l'hai detta, hai come... Ora mi vengono in mente i giudici, no? Dell'Egitto, dell'aldilà, che dicevano, no? Che quando tu sei morto l'anima va e viene giudicata, no? E gli sono quelli che dicono queste sono tutte le parole che lui ha detto. Queste <tose> sono tutte quelle che lui poteva dire ma non ha detto, capito? Ti pensano anche le parole. Perché quello... Ricordatevi questa cosa, è molto importante. Quello che voi dite è completamente diverso da quello che avete solo pensato, eh? Quando uno parla com è come sazione. Sei su assia, sei su malchut, non sei... Ne, ne, quando te hai detto... Capito? Quando hai parlato, eh, ecco perché vanno... Ecco perché per esempio i salmi vanno pronunciati e non li puoi solo pensare. Perché pronunciando tu inizi il processo di manifestazione, quindi se vuoi manifestare ti devi arrivare a pronunciare. Ci sono tanti, ho visto, che fanno queste pratiche tutte psicologiche, di pensiero, di qui, di là, di tutto, senza arrivare alla pronuncia. Non funzioneranno, perché le parole sono decreti, giusto? Giustissimo? Ecco, avete già capito tutto, va bene? Infatti, per esempio... Eh, dovete stare attenti anche ad alcune parole specifiche, per esempio la parola AMEN. Non è che dovete andare in giro di AMEN, AMEN, AMEN. Cioè, AMEN vuol dire così sia, capito? È un decreto, mi è venuto in mente perché hai scritto decreti, no? Eh, AMEN si dice quando io ho detto una bella frase fatta bene, così come io voglio, così come il cuore comanda, e alla fine dico AMEN. Quando ho detto AMEN, l'ho inviato nell'invisibile, l'ho decretato. Infatti, quando voi dite una, una frase... Una affermazione. E poi alla fine dite un'affermazione, e alla fine dite amen. E altri nella stanza insieme a voi dicono Amen. Loro hanno, hanno um, accordato, cioè hanno acconsentito ha a tutto quello che voi avete detto, senza che loro lo debbano dire anche loro. Questo è solo un esempio della parola Amen, di quanto è potente, mm? Quindi attenti anche con questa parola. Ecco perché, per esempio, anche nelle preghiere a volte viene, viene fatto che una persona dice le cose e poi tutti dicono Amen. Deriva da questo, deriva ma anche, cioè, anche da un ambito legislativo e giuridico, cioè tra i giudici, quando uno decretava, allora d'ora in poi si decreta questa legge, gli altri dicevano Amen. È un po' come dire sono d'accordo, però a livello magico è come dire questa cosa la mh, confermo, la invio nell'invisibile basta, non è più mia. Provate a dire delle affermazioni a Dio, a chiedere una cosa precisa alla fine dite amen, ma ecco che entriamo. Spero di non, di non sforare col tempo, Eh, va bene, dobbiamo, dobbiamo chiudere, dobbiamo chiudere perché sennò passa troppo tempo. Però eh, qui entriamo in una cosa che si chiama kavanah, cioè la concentrazione che tu hai quando pronunci una parola. E allora Piccola cosa che potete provare tutti quanti, quando, cioè, farvi una vostra affermazione di preghiera, cioè una vostra richiesta a Dio, una vostra benedizione anche, perché no? Uh, direttamente al principio divino, eh? Potete chiamarlo anche o infinito di ogni cosa, cioè, dovete prima entrare in comunione col cuore, capito? O infinito di ogni cosa, tu che sostieni tutti gli esseri, creatore de dell'universo, capito? Ditevi qualche frase per accendere il cuore. Dopodiché fate una piccola affermazione in cui voi state davvero chiedendo a Dio. Alla fine, quando dite Amen, lo potete dire o una o tre volte. Amen, Amen, Amen. Dovete inviare, capito? E basta. E dimenticate tutto. Amen, Amen, Amen. Basta. Ho inviato. Allora, dire Amen automaticamente o dire Amen con la cavana di dire io, mentre dico Amen, è decretato come ha scritto qualcuno, è inviato, cambia tutto, cambia completamente tutto. Va bene? Allora, per adesso ci fermiamo qua, scrivetemi le vostre domande perché ora prendiamo 10 minuti per rispondere alle vostre domande, però vedete l'argomento è rimasto inconcluso e nella prossima live di domenica eh, andiamo un po' avanti con questo discorso dei salmi perché... C'è davvero molto da scoprire su come alla fine si fa a pronunciare veramente un salmo, cioè a farlo in modo magico. Ci sono dei passaggi da seguire. Stasera abbiamo detto tante cose, ma abbiamo anche detto delle cose in maniera conoscitiva, di eh, scientifica. Eh, cercate di scrivervi bene quello che abbiamo detto in modo che ci capiamo e la prossima volta, sapendo già tutte queste cose, allora si può approfondire molto di più e, e arrivare un po' a vedere questo discorso dei salmi. Intanto, se volete i, mettervi dentro... vi ho già dato, cioè, vi ho dato la formula magica iniziale per togliere i cattivi pensieri, vi ho detto come si funziona... Cioè, tante cose sono state dette, ma... Se volete iniziare a mettere le mani sui salmi perché vi piacciono, eccetera, eccetera, potete iniziare col 23, eh, col 65, con il 15. Il 15 è bellissimo. Recitare ogni giorno il 15 vi renderà delle persone migliori, veramente. E per adesso fatelo in italiano. Semplicemente aprendo il cuore, concentrandovi sulle emozioni. Va bene? Provate questa cosa e poi mi saprete dire la prossima domenica. E quindi, per esempio, il 15... Possiamo fare tutti insieme il 15 se volete, facciamo il 15, ma eh, praticamente ogni parola la, è come se la infiammate, capito? Eh, eh, io vi manderò il 15 sul gruppo. Vi manderò la foto del mio libricino sul gruppo, così intanto vedete anche come è in ebraico. Però per adesso, per iniziare un, un, una, una piccola pratica, fatelo in italiano. però non, non dite per esempio uh, O eterno chi potrà dimorare nella tua tenda, che non serve a nulla. Per il discorso della cavanà, cioè se voi dite O eterno eh, chi potrà dimorare nella tua tenda, chi potrà rimanere nel santo monte, colui che procede in integro e opera con giustizia, che dice la... Non ci arrivate anche voi che non serve a nulla. No, concentrazione massima sulle emozioni. E ogni volta che voi andate tranquilli, ma già che dite O eterno, eccola la prima emozione. Chi potrà dimorare nella tua tenda? Seconda emozione, capito? Chi potrà abitare sul tuo santo monte? Terza emozione. È una cosa che ti, ti fa salire. O oh no, l'immagine di un monte ti fa salire. Capitele queste cose e guadagnerete la conoscenza che è in queste cose. Capito? Scrivetemi le vostre domande e... E prendiamoci 5 minuti per rispondere. Io guardo se funziona questo attrezzo, altrimenti lo, lo rifaccio, lo leggo qua, va bene? Scrivetemi, eh? tranquilli, scrivete. Abbiamo detto diverse cose, ma se voi seguite il mio consiglio di scrivervele su un quaderno, capirete che le cose vi rimangono, capito? Vi rimangono, rim diventano vostre, altrimenti... Boh, va bene, comunque se voi mi vedete eh, va bene lo stesso, eh? Allora, dicevo a chi mi aveva fatto quella domanda lì, che appunto vi, vi, sto cercando di aiutarvi a portarvi affinché um, come far crescere il mondo delle immagini, no? Sia in meditazioni che in reali pratiche e preghiere. Sto cercando di portarvici. La prima proprio... è quasi un esercizio anche, cioè la prima... Uh, um, training, chiamiamolo così per um, eh sì sì, basta che si sente il primo vero uh, training per eh, iniziare ad abituarvi, sapete qual è? Eh, connettervi volontariamente con le immagini e infatti vi sto dicendo, mentre leggete per esempio il 15 accendete bene bene il vostro cuore, le vostre emozioni e, e danzate con quel che state dicendo capito? anche il 23 sono tutte e due bellissimi, per accendere, eh, però cercate volontariamente di fare questo lavoro di accensione di ogni emozione in cui vi porta, per esempio se vi dice eh, ruscelli di fiumi freschi e abbondanti, questo genera delle immagini, delle emozioni, delle... ecco, cercate di essere intensi e allenarvi ad accendere bene, capito, ad accendere bene le emozioni. Questo è il discorso, perché, vi ripeto, le emozioni nel piano emotivo eh, sono oggetti concreti, va bene? Quindi questo è il primo proprio esercizio che vi, che vi direi di fare, leggervi o il 15 o il 23, però molto intensamente, ecco, cioè facendo danzare bene tutto quello che viene detto nel modo giusto. Leggo le altre domande, eh? L'alternanza pensiero-immagine ha a che fare con la visualizzazione, per esempio, durante un rituale. Sì, certo. L'alternanza pensiero-immagine, certo. Esatto. Ha a che fare con... Eh, con i, mh, ha a che fare con i due poli, quello magnetico e quello elettrico, che veramente vi possono portare a manifestazione, capito? Ci sono tre poli, quello magnetico, quello elettrico e quello meccanico, diciamo, capito? E quindi sì, l'alternanza sicuramente è quello a cui si spererebbe, però si arriva piano piano, capito? E Purtroppo è come se avessimo le emozioni abbastanza addormentate in realtà. Quindi prima fate questa pratica che vi ho detto di risveglio proprio, cioè di sapervi un attimo accendere a quello che fate, capito? Eh, se volete un paragone è come fare l'amore in automatico, oppure farlo pensando ad altro, oppure farlo con tutta la totalità di voi stessi. E quel che succede, succede. Capito? Sono due esperienze completamente diverse, ma completamente. Allora, ho difficoltà a visualizzare, non c'è problemi. Qui, attenzione, non stiamo parlando di visualizzare, perché uh, se, se tu leggi la storia di Capuccetto Rosso, non è, che tu, non è che se ti hai difficoltà a visualizzare non la capisci. Praticamente ci sono tante immagini, eh, cioè il mondo delle immagini si crea naturalmente e automaticamente sempre in ognuno di noi. Capito? Eh, non è qualcosa che uno sa fare o che uno non sa fare. Il mondo delle per esempio, se ti dico, eh, ti riesci a... a, a a capire come è fatta una mela rossa, no, eccetera, te immediatamente c'è l'immagine della mela rossa nel tuo piano immaginativo, è automatico, capito? Ecco che se leggi anche una formula, eccetera, non ti viene richiesto di visualizzare, eccetera, eccetera, quello che io dicevo era solo un attimo l'intensità, ecco, potremmo dire forse la concentrazione, non lo so, capito? Di essere totali mentre leggete, tranquilli, e lasciate e vedete che succede. Ma voi lo vedrete, se voi siete totali, anche solo se lo leggete in italiano, vi accadono degli stati emotivi proprio diversi, cioè vi sentirete del benessere, ma molto, proprio, molto forte, capito? Non dovete visualizzare niente di niente, capito? Solo lanciare il salmo in italiano, capito? Solo con un'intensità e basta. E, già che tu dici o oh, eterno, non è che devi visualizzare, ma e ti sei, già la coscienza si è spostata sul concetto di eterno, cioè senza limiti, senza ehm, delineamenti, senza eh, capito? Eh, Brava, l'intento poi porta tutto dietro di sé, le immagini, i pensieri, tutto, non c'è problemi, capito? Però l'intento deve solo essere sostenuto, dico io, durante tutto il salmo che tu stai dicendo. Ma vedrete, è una cosa molto facile in realtà, capito? Però solo siate intensi e provateci. E poi mi sapete dire eh, la prossima domenica. E Ora purtroppo potremmo tagliare la testa al toro? <ride> Mika è, è il patrono della luna. Dovresti dirci quali sono quelli di Mercurio e di Venere? Chi è che ha detto che Mika è, è il patrono della, della luna, scusa? <ride> Capito? Ci sono diverse in realtà. E se tu guardi i testi antichi, non è mica... le corrispondenze mica sono tutte uguali, eh? Alcuni mettono alcuni specifici nomi, chiamiamoli così, ma altri mettono altri ordini, eh, altri nomi, eh, un ordine diverso, eh, cambiato. Non vi affezionate troppo agli schemini, ok, la luna è con questo, il sole è con questo, il sole è questo... ci sono dei codici, ci, so ci sono dei codici precisi, capito? E se tu vuoi quella cosa, allora sì, questa intelligenza è collegata a questo pianeta. Ma c'è molto, molto, molto di più di quello che vi immaginate. Basti pensare, per esempio, che Gavriel, che è quello che generalmente viene associato alla Luna, capito? Se vogliamo uh, Hani El associato generalmente a Venere, e se vogliamo, eh, Rafael, che è associato a Mercurio, e Michael è nel Sole, e Sandalfon è nella Terra. Questo è un buon codice. Ma sappiate che in realtà sono dei codici, non sono veramente che quell'angelo di quel pianeta. Questo anche è una cosa esoterica che conoscono pochissime persone. Cioè conoscono solo quelli che poi prendono e praticano davvero, mh, ci mettono ma, quelli che studiano e basta, di solito non, rimangono un po' così perché ci sono gli schemini e basta. Ma per esempio di Gabriel ce ne sono tanti, questo è il discorso. E se io voglio uh, una forza specifica, Gabriel a volte è indicato con il fuoco, a che c'entra il fuoco con la luna? Marte, Gevura, Gavriel. Che sto dicendo? Abominio? Capito? Non è abominio. È andare nei testi un po' più antichi del Medioevo. Capito? Cioè da Agrippa in poi sembra che tutti siano agrippini, mi chiamo io. Cioè, tu, capito? Ma Agrippa se solo copiato, qua e là, alcuni testi un po' cabalistici e un po' arabi. E tra l'altro facendo parecchi parecchi errori però dovete anche capire che eh, dal Medioevo in poi sono tanti schemini che si copiano l'uno con l'altro, in realtà. Um, quindi sì, non è corretto associare esattamente eh, queste forze briatiche, cioè di bria, quelle di cui mi stai parlando, Mikael è una forza di bria, non è di Yetzirah, allora, non è corretto associarla ad un pianeta e basta. È pur vero che noi, in accordo con la nostra visione terrestre, perché siamo sulla Terra, per noi, Michael, nel Sole ci sta. Ma quante volte, anche ne nelle cose che farai online, puoi trovare Michael eh, in Mercurio? Tantissime volte. Allora, quale è giusta e quale è sbagliata? Dipende da cosa ti serve esattamente, perché queste intelligenze briatiche non sono assolutamente legate, come noi crediamo, a un pianeta. Capito? Generalmente ci si lavora così, con i nomi che io ormai già vi ho detto poco fa. Generalmente così funziona bene, ecco perché si fa così. Però non bisogna avere la presunzione di, prima di tutto, conoscere queste intelligenze altissime, Proprio non si deve avere la presunzione di conoscere un'intelligenza che ehm, nei testi, diciamo, in cui provano a descrivere Michael dicono che con la sua bocca aperta eh, prende l'intera galassia eh, e gli occhi di fuoco non sono visibili neanche eh, da tutte le galassie esistenti, cioè si sta parlando di esseri cosmici. Ecco, questo voglio dire. Non si può avere la presunzione di conoscere un essere cosmico. Eccolo lì, Michael lo metto sotto il sole e ho fatto. Secondo me non è proprio um, così il discorso. Se voglio dire a Michael... Ecco, questa è la precisione. Se voglio dire a Michael muovimi le forze del sole, lui lo sa far bene. Lo sa fare benissimo. Mm? Forse così ci siamo spiegati meglio. Se voglio dire a Gabriel, muovimi le forze della luna, lui lo sa far meglio, lo sa fare benissimo. Mm? Ok, con questa ci possiamo salutare, io spero di esservi stato utile, ma se seguite il mio consiglio e prendete un piccolo quaderno e scrivete tutto quello che sentite col cuore, no? Ma anche che vi viene dalla vostra intuizione, tutte queste conoscenze magiche non saranno più mie, ma saranno vostre. Prese da voi, elaborate da voi e nate da dentro il vostro cuore e iniziate a capire, a conoscere in maniera conoscitiva e scientifica come funzionano i piani, come funzionano le forze e come si muovono, possibilmente, a nostro favore. Benedizioni a tutti, carissimi amici, e sono immensamente felice di aver aperto questo gruppo, veramente perché, avete visto, posso condividere molti materiali, no? cose non solo video, magari fatti, ma anche molto, molto di più. Buonanotte a tutti, carissimi amici, ci vediamo presto. State bene.